E buongiorno mondo Questa mattina i preparativi Sono andati un po' a rilento Più del solito Perché ci sono 5 gradi E quindi ero un po' congelato Me la sono presa comoda Sono le 8 e 10 Anzi 8 e mezza Ormai adesso che sono partito e, e niente ragazzi Oggi mi tocca Fare i 10 chilometri di salita che ho lasciato ieri sera, come al solito. Preferisco pedalare in salita la mattina piuttosto che la sera e quindi ho po' po' gambe in spalla e pedalare. Questi primi 4 km di salite all'8%, guardate qua e guardate là, mi hanno già fatto digerire la colazione con te, con i biscotti e anche il pranzo di oggi che ancora devo fare. Ho già digerito tutto, ma si pedala e si va avanti. Quanto vorrei essere già in discesa come lui? E come ho fatto scrivere sul cappellino, non è vero? che dopo la curva spiana Ta-da! dopo la curva aumenta 15% pedala Giappino, pedala un piccolo pezzo di piano e semi discesa prima di fare l'ultima rampa e poi ho finito le salite difficili per oggi speriamo, almeno così credo, da Komoot questi dati qua e da quando sono partito ho pedalato solamente 10 km e 400 metri ma in questi 10 km e 400 metri ho già fatto 422 metri di dislivello positivo e solamente 50 metri di dislivello negativo quindi Penso di essermi meritato una pausa prima della discesa, una pausa a mela, tra l'altro sono le mele che ho raccolto da un albero selvatico, che hanno qualche vermiciattolo, quindi riesco anche a reintegrare qualche proteina. Le salite non sono finite, siamo di nuovo al 9%, comut maledetto, che mi ha illuso. Mannaggia, pedala Giappino, pedala! Uff, guardala lì! porca MISERIA Dai! Che forse è la volta buona Che sono finite Ah, dai! Dai! Upé. Uh! Ci siamo, ci siamo E butto giù le marce E inizio a spingere Dai, Giappino, dai! La vegetazione... poco dopo l'inizio della discesa appena passato quel piccolo valico la vegetazione è cambiata ci sono molti più aghi fogli e col vento che c'è oggi si sente proprio nell'aria quel profumo che di solito senti eh, che ne so nelle pinete marittime lungo le coste toscane o in quelle zone lì è davvero piacevole fa caldo ma tengo l'antivento Sotto sono solo in maglietta perché comunque in discesa con l'aria e sudato come sono non va bene. Perciò scendo mi mancano 5-6 km di discesa poi tutta pianura. Non servono parole. Ho fame. Hours later. ragazzi ho fatto una cagata enorme mi vedete che sono senza casco ecco mi ero fermato a un cimitero dove c'era una fontanella ho ricaricato le borracce e già che c'ero mi ero lavato la testa e ho poggiato il casco sulla fontanella sono ripartito e mica mi sono accorto di non essermi rimesso il casco sono talmente abituato a non toglierlo mai e me ne sono accorto dopo 5 km adesso sto tornando indietro a manetta sperando che nessuno me l'abbia rubato ma non credo è dentro un cimitero l'unica cosa è che oggi praticamente ho giunto 10 km alla mia tappa e in più li sto cercando di fare ai 27 all'ora per andare il prima possibile mi mancano ancora penso un paio di chilometri ci sono speriamo ragazzi speriamo che testa che ho cazzarola oh, Per fortuna l'ho già visto, è ancora lì. Mannaggia. Mannaggia la testa che ho. Almeno c'è ancora. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. E per fortuna l'ho ritrovato ed era ancora lì. Così ho dovuto aggiungere solo 10 km alla tappa di oggi e non anche 100 euro nel budget odierno tra casco, luce e attacco della GoPro è andata bene dai chi non ha testa usi le gambe dicevano i saggi di una volta e io ho dovuto usarle per tornare indietro pedala Giappino pedala 150 metri e sono di nuovo in italia purtroppo ed eccomi al mio quinto confine attraversato in 27 giorni di pedalate non è il confine che avrei voluto superare come quinto perché ne avrei dovuti fare almeno altri 4 prima di rientrare a casa ma come vi ho detto un po' di problemi mi costringono a rientrare con ben due mesi di anticipo, quindi ragazzi cerco di trattenermi ma sono davvero davvero triste, un po' nervoso, un po' incazzato, e, ma va così, la, gli eventi della vita vanno così, sono beffardi e si prendono in gioco di noi ogni volta che possono, quindi Gorizia, Italia, si rientra e poi a casa, ciao. Maurizia boh, nel senso, non so se è causa del fatto che sia arrivato un giovedì di inizio settembre alle 3 del pomeriggio, l'ho trovata abbastanza morta, sembrava un po' Vercelli senza nessuno in giro, molti negozi chiusi, molti locali chiusi, non lo so, e quindi non, non, non l'ho capita, non l'ho capita, sarebbe da ritornarci. E vederle in altri momenti, in altri orari e ora sto uscendo per vie secondarie e ho intenzione di passare da Gradisca di Sonzo andando in direzione Palmanova che Palmanova è la città fortificata che volevo vedere da un sacco di tempo visto che sono qua in zona, passo di lì prima di andare poi sulla costa verso Grado che guardo la strada, di qua, sterrata sosta Romans Romance di Sonzo, sono un po' bollito e mi sono preso una coppa di gelato gigante quindi mi rinfresco e vado a cercare dove bivaccare, a dopo ragazzi, dovesse capitarvi di passare da Romance di Sonzo, vi consiglio vivamente di passare al bar Gelateria Tiffany, la proprietaria gentilissima e gli avventori anche super simpatici tutti, almeno io sono stato fortunato a trovare tutti simpatici e... e niente, passate a trovarli e ditegli che vi manda il giappino. Questa sera la ricerca di un campo per bivaccare è stata molto più fortunata di ieri sera, appena venuto via dal bar, 5 minuti, ho già trovato questa sistemazione. Poco più avanti c'è un altro campo che è ancora più bello, ma è tutto rasato, sembra comunque di proprietà, perciò forse è meglio non mettersi, anche se sarebbe abbastanza tranquillo perché è lontano veramente da qualsiasi strada principale. C'è solo una stradina che arriva da lì e c'è un ponticciolo fatto con una scala. Il problema è che è strapieno di zanzare, strapieno, strapieno, però non si può voler tutto della vita, quindi... Ora faccio un po' di manutenzione alla bici, mangio, monto la tenda e dormo. Buonasera a tutti.